Ragazzi, io direi di far così, visto che non è una cosa semplice, non sarà semplice, ma sarà molto interessante. Voglio parlare con voi di Mr. Vendetta. È un film del 2002, voi direte, ma che cazzo, c'ha vent'anni questo film. È diretto da Park Chan-wok. Questa pellicola è quella che è stata, è stata definita poi nel tempo la trilogia della Vendetta, che vede come, come primo film Mr. Vendetta, come secondo film All Boy, non so se qualcuno di voi ricorda All Boy, che è un po' più famoso rispetto agli altri film, eh, nel 2003, e poi si è conclusa nel 2005 con Lady Vendetta, che mi manca. All Boy l'ho visto un bel po' di tempo fa, ma ho un ricordo abbastanza nitido, perché è un film... È... Con una storia che è articolata ma chiara, è chiara, e semplice, si capisce che se che <Sessizio> <Sessizio> oh, Già mi, mi pervadono le emozioni ragazzi Allora, questo è il cofanetto meraviglioso della Midnight Factory, Mister Vendetta 4K Voilà con dentro due dischi, uno il Blu-ray e uno il 4K. E poi ci sono anche i contenuti speciali. Oh, un coltello. C'è sempre un coltello nei film di Park, Park Chan-wook. Una rosa. Un libretto con una cartolina da collezione, molto carina questa cartolina. Un libretto con dentro poi le foto del film. Veramente bella questa edizione. Allora, <ride> film incredibile che ti... Adesso ho qua degli appunti perché sennò mi perdo. Film incredibile che ti catapulta subito in un megadramma che è il dramma di una ragazza malata, che è molto malata che sta per morire, che ha bisogno di un rene e di un fratello sordo che non sa come aiutarla, fa l'operaio e in più poi si ritroverà anche senza lavoro. Quindi dovrà trovare un modo per eh, eh, far sì che venga operata, che trovi un rene e, che, e pagarlo anche perché costa tanto. Quindi siamo già catapultati in una situazione che non va bene, cioè una società che, che mette le persone in uno stato di sofferenza... Conosciamo già la storia, insomma, la, viviamo, la vivono un sacco di, di, di paesi, no? questa, questa situazione, la povertà e, le, e la malattia. Il film è girato in una maniera meravigliosa, cioè da un regista che ha una grandissima capacità di, di dirigere, di inquadrare e muovere la camera nel, in modo sensato, sempre con grande attenzione e gusto, eh, prendendosi il tempo che gli serve. È veramente molto, molto bello esteticamente. C'è anche un'operazione molto simpatica che mi è piaciuta molto, dove il personaggio di Ryu, il, so, il ragazzo sordo, quando, quando pensa la schermata va nero, quindi c'è un cartello nero con il pensiero scritto di, di Ryu, come se, come se in quel momento noi fossimo nella mente di Ryu, no? Come se noi fossimo lui e quindi lui ovviamente non può parlare, ma pensa soltanto queste cose, noi però le sentiamo, perché siamo nella sua testa. Questa è una cosa che comunque ci catapulta tantissimo dentro al personaggio, sin da subito. Ci sentiamo molto empatici. Eh, peccato che, che purtroppo ci sentiremo empatici fino al punto in cui Ryu non combinerà una cazzata di quelle stratosferiche, mh, indotto da un'amica, faranno una... insomma, decideranno per trovare i soldi di, di rapire una bambina. e eh, già, già detto così, rapire una bambina, tranquillo, non gli succederà niente, starà benissimo con noi, non le succederà niente, e, e la restituiremo e avremo i nostri soldi e tu potrai operare tua sorella. Insomma, avete già capito il, la tragedia. Eh, lo stesso Ryu vive un'altra un ingiustizia, perché... Eh, chiederà comunque cercherà i soldi eh, attraverso dei mafiosi che gli faranno qualcosa di male anche loro insomma eh, si, da una situazione drammatica si creeranno tutta una serie di situazioni drammatiche eh, a seguire queste situazioni drammatiche eh, porteranno a delle azioni di vendetta da lì il nome Mister Vendetta da lì L'idea di fare dei film sul tema della vendetta. Niente di nuovo nell'ambito cinematografico. La vendetta è un tema, uno dei, dei main temi del, del cinema, della letteratura. La vendetta, pensate ad Amleto, pensate a. è pieno di vendette la storia dell'uomo, la storia della letteratura e del cinema. Quindi non è niente di nuovo. Mm. Quello che fa lui però all'interno di questo tema della vendetta è fantastico. È veramente qualcosa che eh, dal mio punto di vista, quindi per la conoscenza che ho io del cinema, è veramente molto originale e molto interessante. Poi vi spiego perché senza spoilerare troppo, però rendetevi conto che questa disamina qualcosina dovrà pur svelare. Quindi o tappatevi le orecchie o, o ascoltate comunque, perché rimango dell'idea che veramente questo film in questo film... Uh, come in moltissimi grandi film, non conta tanto cosa accade, ma come accade e cosa veicola il messaggio che c'è nelle scene, nel, nelle situazioni. Perché quello che accadrà è abbastanza chiaro a tutti sin dall'inizio. È un film sulla vendetta. A proposito di questo voglio citare un proverbio che secondo me ci sta benissimo ed è, è, ed è a pennello con... con con tutti i film di vendetta, soprattutto questo, prima di intraprendere un, via un viaggio della vendetta, scava due fosse, diceva Confucio. Sapete già che cosa vuol dire, no? Eh, che la vendetta, essendo un sentimento negativo, un sentimento distruttivo, semina altra negatività, altra di distruzione, quindi prepara due fosse significa finirà male comunque per te che ti vuoi vendicare genererai eh, dolore e questo dolore creerà una vendetta nei tuoi confronti quindi da vendetta nasce un'altra vendetta e nel film c'è questo tema chiaramente no molto comune molto sentito che qua viene sviluppato in un modo molto interessante perché eh, vedendo il film di park chan Wok la cosa davvero stimolante a livello proprio celebrale mentre vediamo il film è che non riusciamo a stabilire vedendolo se siamo se Park Chan Walk, il regista, sia d'accordo o meno alla vendetta, cioè mentre accompagna per mano i suoi protagonisti in questa storia drammatica dove ci sono delle vendette in atto perché. Eh, succederanno delle cose brutte e qualcuno vorrà vendicarsi con i mafiosi, qualcuno vorrà vendicarsi con la sordo e la sorella, eccetera, e qualcuno vorrà vendicarsi con il padre della bambina, tutto perché da, da, dal male si genera altro male, quindi altra vendetta, non riusciamo mai a capire se il regista è a favore o contrario alla vendetta. E questo è molto stimolante perché anche, anche noi, siamo di fronte a del, dei dubbi etici di fronte a questo film in continuazione siamo continuamente in, in, eh, di fronte a dei dubbi a cui non sappiamo dare risposte se noi fossimo dei giudici che a un tot di minutaggio del film dovessimo decidere cosa è giusto e co come deve andare avanti la storia non riusciremmo veramente a trovare una soluzione perché a volte sentiamo che la giustizia, la giustizia ci dice, la nostra giustizia ci dice che la vendetta è giusta in un caso, e altre volte sentiamo che però è, questa cosa genera altro male e, e quindi non può essere giusta in questo senso. È molto, è molto bello perché secondo me il cinema, questo cinema, il suo cinema, questo è un regista eccezionale ragazzi, cioè, io me ne, me ne ero dimenticato di quanto fosse eccezionale. Questo cinema è un cinema che io amo, è il cinema che mi spinge ad avere questo canale, perché è il cinema che ti fa uh, riflettere sul quotidiano, su di te, su, su tutto, su, anche sulle, sulle grandi decisioni della, della vita, politica, tra un po' si va a votare, insomma, ci sono tanti temi importanti. E vedendo questo film capite come se tu non conosci la storia degli altri non hai nessuna capacità di giudizio sulle situazioni che in realtà tu vedi solo dall'esterno. Avendo una visione globale della situazione, come ce la, ce la fa uh, avere Park Chan-wook, tutto diventa molto più, di più complesso e difficile per noi, è veramente stimolantissimo. Il fi nel film ovviamente c'è il tema della colpa, della vendetta su più livelli, ovviamente, e viene ovviamente mostrato che il sistema, la società in qualche maniera, ha la responsabilità iniziale no? di, tutto questo, di tutto questo circolo di vendette, perché mette le persone in una condizione estrema, per cui anche nella condizione di fare cose sciocche, cose pericolose. E a capo di questo sistema ci sono i ricchi. Ok, I ricchi inducono... Eh, Ovviamente i ricchi beneficiano di un sistema che schiaccia la, i poveri e quindi eh, inducono questi, questi due fratelli a compiere. Eh, scusate, la, in realtà la sorella non compie l'atto di rapimento, sarà solo il sordo con un'amica, la sorella sarà ignara di questa di quest operazione. Però appunto... Eh, il padre della bambina è un ricco, quindi è come se fosse un, un, cerchio, un cerchio che si chiude, un cerchio della vendetta che si chiude, in maniera indiretta, scusate, è stato, è stato lui a, a, col, la, col suo cinismo perché poi mostrerà anche come questo padre di famiglia è cinico con i lavoratori che lui licenzia. Quindi eh, indirettamente lui è è il manda cioè fa, fa nascere il germoglio del problema e poi gli ritorna indietro e diventa un, un vero e proprio cerchio della vendetta. Mol molto molto bello questo film. Eh, perché fa riflettere sulla complessità dei problemi sociali anche, non solo eh, personali e, e non solo sul sulle proprie capacità di giudizio ed etiche. Ovviamente c'è sempre un unico innocente che paga, c'è sempre un innocente che è solo uno gli altri sono tutti colpevoli quindi eh, il tema della colpa c'è e in questo film come in tantissimi film di vendetta chi si vendica dà la sensazione di portare con sé una colpa nonostante sia lui a vendicarsi in tanti film questo, in questo ma in ma a maggior ragione mentre c'è l'atto della vendetta porta avanti il suo piano di vendetta noi sentiamo che chi il Vendicatore ha delle colpe e, e, e si accumulano mentre porta avanti il suo piano di vendetta. Qua c'è una sensazione strana rispetto ai film appunto di vendetta più classici, no? Dove quelli americani, quelli dove il Vendicatore sopravvive, no? Il Vendicatore nei film, nei film commerciali, nei film che vogliono vendere, vogliono avere dei seguiti, il Vendicatore sopravvive sono fatti, sono strutturati in modo diverso e sopravvive sempre. Nei film seri di vendetta il vendicatore non sopravvive mai, non è, non è contemplato, perché il cerchio di vendetta eh, fa sì che alla fine di questo circuito ci sia sempre la distruzione totale dell'umanità. Tutto deve, deve cadere definitivamente, cioè è qualcosa che distrugge tutto, da, nasce da, un, da un, una piccola cosa e diventa enorme distruggendo tutto. Eh, in questo film non c'è il desiderio che abbiamo, negli come negli altri film di vendetta, di vedere il cattivo o colui che ha generato il male morire, per perire, essere ammazzato, diciamo, come, come accade spesso. In questo caso noi da una parte vorremmo, vorremmo che ciò accadesse, ma dall'altra sentiamo che è sbagliato in qualche maniera. Già detta così, ragazzi, mi sembra di avervi chiarito quanto questo film sia um, ricco, ma stra ricco di riflessioni e cose meravigliose dal punto di vista del contenuto della storia che è fatta benissimo e sono, ragazzi, due ore, due ore di film che scorrono, che è una meraviglia. Park chan Wok ha una capacità di raccontare eh, pazzesca, è un regista incredibile, che sicuramente è stato considerato, è stato criticato positivamente da molti, però spiace veramente che non sia sulla bocca di tutti come può essere un Nolan, come può essere un qualsiasi altro regista americano. Ecco, ci sono registi che hanno fatto molto meno e che mostrano grandi limiti eh, nel linguaggio cinematografico, nella capacità di narrazione, che questi registi asiatici non mostrano, perché anche il regista di Parasite, che tra l'altro sono amici, sono, insomma, sono persone che si frequentano a livello intellettuale, sono, sono registi che sanno raccontare bene i film, sono, sono pazzeschi, pazzeschi. Questo è un film con tantissime idee bellissime. Del resto eh, il regista di Mr. Vendetta è una persona che ha deciso, Cioè, per farvi capire l'estrazione, la scuola, ha deciso di fare il regista dopo, aver, dopo essere rimasto folgorato da... La, la donna che visse due volte di Alfred Hitchcock quindi parte da quel cinema lì è quel cinema lì è il cinema figlio di Alfred Hitchcock tantissimi grandi registi eh, partono da, da quel eh, regista lì da quel paffutello regista geniale e diventano questo prendono la scuola cinema la scuola del cinema il linguaggio cinematografico e lo riadattano lo usano semplicemente ciò che Hitchcock gli ha dato, non, è, non, è, eh, non stiamo parlando di geni, forse sì, un pochino, gen genio per me è Hitchcock, stiamo parlando di persone che, intelligentissime, che vedono Hitchcock, lo assorbono più che possono, lo fanno loro più che possono e poi raccontano la loro persona, la loro società, il loro paese, i loro usi, i loro costumi, ed ecco il cinema asiatico. Questo succede. Parasite è evidente, ah, anche Parasite, faccio l'esempio perché comunque un regista simile, è, è anch'esso hiccocchiano parecchio in tantissime cose, c'è anche lì una grande capacità di raccontare e di dirigere, di riprendere, di montare un film come si deve. In questo film ci sono tantissime cose belle, c'è una fotografia strepitosa, come sempre, e una cosa che mi è piaciuta tanto, perché ve l'ho descritto come un film drammatico, che diventa un thriller, che diventa anche un po' violento in certe scene, anzi, un bel po' violento diventa, ragazzi, ma è anche un film estremamente drammatico, dove ci sono scene toccantissime, strazianti, perché... Park Chan-wok è veramente un esploratore delle emozioni in un modo pazzesco, è straziante, è, è pesante da, da superare, però uh, nella sua volontà c'è anche quella di, creare, di, di prendere un film così drammatico, così thriller, così cupo e, e remare contro e andare verso un genere che è la commedia. Quindi c'è veramente tanta roba in questo film, perché lui fa di tutto per renderlo anche una commedia e ci troveremo dentro un eh, umorismo assurdo, assurdo, di un grottesco, ma divertente comunque, un umorismo che capiamo, che, che riusciamo a capire, che ci fa ridere, che in qualche maniera rende eh, la visione del film ancora più gradevole, perché secondo me gli dà quel tocco che rende il film qualcosa di... anche se è una grandissima messa in scena teatrale, come lo sono tanti film, eh, il giusto equilibrio di umorismo, dramma, morte, lutto, perché il tema del lutto è... Eh, presente sempre nel, nel, nel suo cinema, la commedia gli dà quel tocco di realismo, sembra assurdo dirlo, ma che è la vita, la vita è drammatica, è pesante, è violenta, ma è anche ironica, è, è anche divertente, quindi il suo cinema è un insieme di cose così e e saprà creare veramente un viaggio meraviglioso, ragazzi. Anche se qualche cosina magari ve l'ho spoilerata, ve lo godrete, ve lo garantisco al 100%. È, è più una questione personale perché personalmente ho vissuto tre lutti nel, nell'ultimo anno, molto importanti, eh, e quindi rimango molto più colpito e affascinato dall'elaborazione del lutto nei film. In questo film ci sono delle eh, situazioni molto toccanti che mi hanno veramente eh, commosso, toccato proprio a, a, nel cuore. Quindi è evidente che ciò che io ho visto non è detto che sia quello che, che vedrete voi. Però c'è stata una scena molto bella in cui io ho definito il funerale della mano. O, o il funerale con la mano, in cui un, un personaggio dirà, dirà addio a una persona molto importante, eh, stringendole la mano, questo personaggio, questo personaggio è morto e, e lui avrà occasione di toccargli la mano fugacemente, in, un, in una situazione di pericolo, fugacemente avrà, avrà modo di toccarle la mano, ma lo farà, lo farà comunque perché perché sente il bisogno assoluto, importantissimo, di fargli il funerale, cioè quello è un funerale simbolico, no? è dirgli addio. Funerale noi, noi facciamo il funerale apposta per dire addio, ecco la, la, la versione formale di, del nostro saluto. ecco Nel film lui non potrà rivedere il cadavere della persona che, che ama, a cui vuole bene, e allora... Uh, fugacemente gli toccherà la mano e gliela, gli farà delle carezze sulla mano e mi è piaciuta tantissimo perché l'ho trovato proprio una scena molto comunicativa, simbolica e importante anche ai fini del, del farci sentire come emotivamente il, il personaggio si sente lo stato in cui è e come si evolverà dopo ci sono anche altri, altri momenti che però veramente molto, molto toccanti, che però non voglio raccontarvi perché sarebbero spoiler. E ho l'impressione un po' che, che molti di voi non abbiano visto questo film. Eh, nel, nei contenuti extra di questo del secondo disco, vi ripeto, qua c'è un 4K. E un disco Blu-ray, dove c'è il film in Blu-ray, quindi se non avete il 4K lo potete prendere e poi avere il film in due formati. Nel Blu-ray ci sono gli extra, cioè gli, ci sono gli storyboard, un po' di cose, trailer, eccetera, ma soprattutto c'è un making off molto carino dove i personaggi vengono, insomma, ripresi nel backstage, li vediamo recitare e devo dire che l'attore, adesso mi sono segnato il nome perché è molto difficile, Song Kang-ho che è questo qua, è qualcosa di... Io lo amo, io amo questo attore qua, è veramente qualcosa di fenomenale, perché vederlo recitare nel film, vabbè, è tantissima roba. Vederlo nel backstage, mentre tutti lavorano con telecamere cose, e lui che cambia espressione ed entra nel ruolo, è... Cazzo, stai vedendo il backstage e ti sembra veramente, comunque, il personaggio che stai interpretando è veramente qualcosa di mostruoso. Poi ci sono delle piccole intervistine agli attori, a lui, eh, molto toccanti, molto carine, che ti danno un po' la dimensione di quello che è la, il loro cinema. Veramente molto, molto bello il, anche il, il contenuto, i contenuti extra. Non sono ricchissimi, non è ricchissimo di contenuti extra, devo essere sincero. Però è un film eccezionale, questo è uno di... È un, è un film eccezionale, è un film eccezionale. È... Non, è pre... non è propriamente un horror, è un thriller molto drammatico eh... e ironico, con alcuni tocchi grotteschi, particolari, simpatici, è qualcosa di inaudito. Questo attore qua, di cui non vi sto a ripetere il nome perché è molto difficile per me, è anche l'attore di Thirst, che è un film sul, sui vampiri, sempre di Park Chan-wook, di cui ho appena scritto la recensione, devo fare una correzione di bozze. la pubblicherò, quindi vedrete la recensione scritta di questo film, ed è anche questo un film molto bello. Immagini meravigliose, un grande cinema, veramente un grande cinema. Finisce qua la mia recensione di Mr. Vendetta, vi consiglio l'acquisto, assolutamente.